Voga 2016, miglior canale YouTube straniero scoperto quest'anno e sicuramente devo ringraziare Matthew Watts per avermi fatto scoprire questo canale. Lui è Zach, è canadese e presenta un format che si chiama Best Labs. Innanzitutto ti lascio il link del suo canale sul W2 -doo e sulla scheda così vai e ti iscrivi perché è veramente molto bravo. Best Labs è un format nel quale lui chiede qual è la cosa migliore, qual è il modo migliore, cosa è meglio di un determinato argomento e analizza le varie ipotesi. È molto interessante, ogni tanto fa anche qualche altro contenuto, è un canale emergente, è un canale che trovo molto interessante, appunto lui è molto simpatico e l'ho scoperto da pochissimo, eppure mi sono iscritto e sto apprezzando tantissimo i suoi contenuti, quindi lo consiglio anche a te. Questo è il canale straniero che ho scoperto quest'anno. E tu? Qual è il miglior canale YouTube straniero che hai scoperto quest'anno? Fammelo sapere con un commento qua sotto. Io sono Grizzly, questo è Voga2016, noi ci vediamo domani.